Salve a tutti, con questo video proverò a mostrare come testurizzare un muro per Sketchfab e Io ho già preparato un, un muro con Archimesh Questo muro non ha spessore, quindi vado a mettergli lo spessore Utilizzando questo indicatore Ne metterò come consigliato 0.06 che dovrebbe vedersi abbastanza bene, sì, si vede, e, è comparso. Eh, questa è, è comparsa l'icona della chiave inglese perché ho, ho utilizzato un modificatore che si chiama Solidifica. Adesso, però, io devo applicarlo e quindi eh, clicco qua sulla chiave inglese. E scrivo applica vedete che è scomparsa qua la chiave inglese adesso lo spessore è diciamo così consolidato benissimo io adesso per ehm, poter testurizzare devo inserire un materiale per questo muro quindi vado di nuovo qua fra i miei strumenti e clicco su materiale l'icona del materiale più per crearne uno nuovo gli do un nome lo chiamo muri esterni ecco i muri esterni adesso devo assegnare eh, questo materiale ai muri per questo vado in modalità modifica e clicco su assegna ecco che qua si vede che si è, è stato assegnato ora do un colore al mio muro lo coloro di verde ecco qua poi torno in modalità oggetto e per far risaltare meglio il muro aggiungo un piano. Con esse lo allargo, lo sposto, lo allargo ancora un pochino, ecco qua. Anche al piano io voglio eh, dare un, un materiale e poi un colore, quindi aggiungo. Vediamo che il piano è selezionato, aggiungo un nuovo. Eh, materiale vediamo questo materiale si chiamerà piano senza molta fantasia e lo devo assegnare quindi di nuovo vado in modalità modifica assegno questo materiale e magari gli do eh, diciamo un bianco un attimino più brillante ecco qua Benissimo, a questo punto eh, torno a eh, elimino la selezione. Io adesso voglio andare a testurizzare il lato interno del muro. Il lato interno del muro, però non userò lo strumento wall cover. Perché? Perché ho provato a vedere. Ecco cosa fa il wall cover. Aggiunge una superficie eh, a forma di assi e queste assi ovviamente aumentano moltissimo il numero dei vertici poi a me non interessa avere delle assi io voglio semplicemente colorare la parte interna del muro cioè applicare una texture quindi torno qua quello che devo fare in modalità modifica è andare molto semplicemente a selezionare quelle parti del muro che io voglio testurizzare e la prima di queste parti è, è, è la parete grande quindi... E seleziono la faccia cliccando qua col destra mouse no, non devo essere in piano devo selezionare il mio muro quindi deseleziono deseleziono tutto e seleziono in modalità modifica seleziono solamente questa faccia ecco, in questo momento ho selezionato solo unicamente questa faccia eh, a questa faccia io darò un altro materiale perché eh, il materiale non è un muro esterno ma un muro interno quindi io aggiungo un nuovo slot e qui chiamerò parete interna ecco la parete interna e l'assegno immediatamente eh, a questo nuovo materiale Um, abbinerò una texture, quindi clicco sull'icona della texture, scrivo nuovo, controllo che qui ci sia scritto immagine o file e apro, vado a prendermi una texture che mi piace, eccola qua, l'ho già utilizzata, questa texture mi piace particolarmente Benissimo, adesso questa texture è abbinata, però io la devo, eh, devo fare l'UVMap, quindi chiudo il riquadro N cliccando sulla N e mi apro la finestra dell'UV Editing che vado a visualizzare qua. Benissimo, devo applicare però la texture che io ho già preso, che è questa, la rimpicciolisco un attimo, ecco. E posso fare, um, dunque torno sulla, sulla, sulla finestra di modellazione e, e premo U. Posso fare un proietta dalla vista. Sì, non è proprio... va benissimo così. Dunque qui deve essere selezionato. Ecco, è selezionato. Adesso con S vado a ingrandire. Ingrandisco abbastanza in modo che qui ehm, il pattern quindi il, questo, queste figure di fiocchi di neve non siano troppo grandi benissimo adesso qua dovrebbe essere testurizzato controllo qua infatti è testurizzato vedete che se io vado a modificare qua ehm, l'ampiezza di questo rettangolo cambia l'ampiezza del della carta d'apparati benissimo, io ho finito con questo, adesso però voglio testurizzare anche le parti eh, le altre due parti del muro quindi sono sempre in modalità modifica, non faccio altro col destra mouse che eh, selezionare shift destra mouse entrambi queste brevi piccole pareti benissimo Adesso rifaccio la stessa cosa, quindi torniamo qua, apro la finestra di editing, abbino il mio, la mia immagine, deseleziono tutto e seleziono solamente con L un pezzo alla volta. Con S aumento, così penso che basti, deseleziono con A, seleziono con L il secondo eh, pezzo, S per aumentare e faccio della stessa grandezza di modo che siano, ehm, i fiocchi di neve abbiano più o meno la stessa grandezza. Benissimo, ed ecco, ed ecco fatto. Come vedete abbiamo una testurizzazione che può essere diciamo così decente. Vediamo se eh, renderizzato mi, eh, mi funziona. Sì, vediamo che le pareti esterne sono, sono verdi, però non mi ha preso le texture qua. Cioè, ah, perché mi sono dimenticata di mettere il materiale. Dovevo mettere il materiale. Allora, vediamo di tornare indietro. Non avendo messo il materiale, eh, ha testurizzato praticamente tutto il muro. Quindi io devo ehm, di nuovo selezionare, torno su solido, ecco, seleziono questa parete col destra mouse, shift destra mouse, vado in materiali, cioè qua. E gli do, gli assegno il materiale parete interna. Ecco, a questo punto dovrebbe funzionare tutto. Andiamo a controllare. Renderizzato. Ecco, vedete? Bisogna assegnare un materiale per poter poi testurizzare. Adesso io voglio ehm, importare questo, questo muro in Sketchfab. Intanto qua... Andiamo in solido e andiamo a salvare. Dopodiché quello che dobbiamo fare è impacchettare la nostra texture all'interno del nostro modello. Per fare questo si va su file, dati esterni e si mette la spunta a questa voce. Questa voce ci ha impacchettato il file della texture dentro il nostro file blend. A questo punto metto in opera l'add-on per, ehm, ehm, per caricare la mia parete direttamente su Sketchfab. Quindi eh, devo essere in modalità oggetto per poter fare questa operazione e vado qua. Ecco, questa è Sketchfab. Mi raccomando, qui ci deve essere la voce, non la voce selezione, ma la voce tutti, perché... Sto, ehm, voglio esportare tutti gli elementi luce compresa metterò un titolo prova muro testurizzato e poi clicco upload sta facendo eh, l'upload a questo punto posso vedere il mio modello il modello è in corso di elaborazione, non ci dovrebbe mettere molto perché è solamente un muro semplice, non è molto pesante. Ecco che si sta caricando l'immagine e come vedete è venuto abbastanza bene. Io adesso posso andare tra l'altro a migliorare la resa, quindi clicco su manage this model e vado nei 3D settings. Dove innanzitutto metto un diverso sfondo perché questo è troppo luminoso, quindi mettiamo per esempio un colore, non so, un poco più scuro che stia bene anche col verde, benissimo, e vado a cambiare anche la luce perché ho visto che era un po' veramente un po' troppo luminosa e quindi tolgo un po' di luminosità, vediamo se così va bene, sì, ecco, si vede un po' meglio, eh, così si vede ancora meglio, benissimo, inoltre, per salvare, voglio salvare la vista, voglio che si, si veda così, quindi salva la vista, ed esco, Ecco tutto, che tutti i miei cambiamenti compaiono anche nel mio modello Sketchfab.